Prendiamo cinque pedoni degli scacchi identici tra loro, della stessa forma e dello stesso materiale, l'alabastro. Ne scegliamo uno a caso e utilizzando una bilancia ne misuriamo la massa. Costruiamo ora una tabella di due colonne. Nella prima colonna inseriamo il numero dei pedoni considerati e nella seconda colonna la loro massa. Poiché abbiamo visto che un pedone ha massa pari a 38 grammi e abbiamo supposto che i pedoni sono tutti identici tra loro, allora due pedoni avranno massa doppia, cioè 76 grammi. Tre pedoni avranno massa tripla e così via. In questo modo completiamo facilmente il resto della tabella. Prendiamo ora un cilindro graduato e lo riempiamo d'acqua fino a un certo livello nel nostro caso fino a livello 150 ml. Immergiamo un pedone e leggiamo la variazione del livello dell'acqua. Infatti, il volume dell'acqua innalzata è equivalente al volume del pedone immerso. Aggiungiamo ora una colonna alla precedente tabella e in essa vi inseriremo il volume dei pedoni considerati. Visto che l'immersione del pedone ha innalzato il livello dell'acqua a circa 166 millilitri e che un millilitro corrisponde a un centimetro cubo, un pedone avrà volume pari a 166 millilitri meno 150 millilitri, cioè il livello iniziale dell'acqua e otteniamo 16 centimetri cubi. Analogamente a prima, due pedoni avranno volume doppio, cioè 32 cm3, tre pedoni avranno volume triplo e così via. Completiamo così anche il resto della tabella. Rappresentiamo ora i dati dell'ultima tabella in un diagramma cartesiano. Sull'asse delle ascisse inseriamo i volumi, sull'asse delle ordinate inseriamo la massa. Osservando il grafico, notiamo che i punti sono allineati cioè fanno tutti parte di un'unica retta. Ma possiamo dire anche qualcosa in più. Infatti, se il volume aumenta, la massa aumenterà. In particolare, se il volume raddoppia, la massa raddoppierà. E, analogamente, se il volume si dimezza, la massa si dimezzerà. Cioè, le grandezze crescono secondo lo stesso fattore moltiplicativo. Per capire questo concetto inseriamo nuovamente un'altra colonna alla tabella di prima, in cui vi scriveremo il rapporto fra massa e volume. Nel primo caso troviamo 38 grammi fratto 16 cm3, che fa 2,38 grammi su cm3. Nel secondo caso 76 grammi fratto 32 cm3, che fa sempre 2,38 grammi su cm3. Così, tutta la colonna. Il rapporto fra massa e volume quindi si mantiene costante e questo rapporto si chiama densità e viene espressa in grammi su centimetri cubi. Il materiale del nostro pedone è l'alabastro che ha densità 2,30 grammi su centimetri cubi. Il valore che noi abbiamo trovato, 2,38, si avvicina di molto a quello reale. Chiaramente vi è presente un minimo di differenza dovuto a errori di misura. Ricapitolando, il numero caratteristico dell'alabastro è dato da K uguale a massa fratto volume uguale a 2,38. Aiutandoci con il grafico, se conosciamo il volume, possiamo facilmente ottenere la massa e, sempre guardando il grafico, possiamo riconoscere la rappresentazione di una legge nota, la proporzionalità diretta. Se indico con y la massa e con x il volume, ciò che li lega è il fatto che la massa è uguale a k volte il volume, ossia m uguale a k per v, con k uguale a 2,38 grammi su centimetri cubi. E la legge, nel nostro caso, diventa y uguale a 2,38x.